Ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti e fighi il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono per la pasta frolla farina di tipo doppio zucchero di canna burro un uovo un tuorlo lievito sale vanillina e scorza di limone per la farcitura fighi sbucciati e tagliati a pezzetti, zucchero di canna, mandorle e scorza di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la pasta frolla. Mettiamo all'interno del boccale la scorza di limone e lo zucchero di canna. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo il burro, la farina, l'uovo e il tuorlo, la vanillina, il sale, e il lievito ed acceniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 la frolla è pronta Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e ripoliamolo in frigo per almeno 30 minuti. Senza lavare il boccale, mettiamo le mandorle e le facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10.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 riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo i fichi ed azioniamo i bimbi per 15 minuti, 100 gradi, velocità 2 Aggiungiamo la farina di mandorle e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto. Trasferiamolo in un contenitore, copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in frigo fino al momento dell'uso. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, l'abbiamo infarinata, adesso la andremo a stendere tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, Formiamo un quadrato delle dimensioni di 30 x 30 cm, ritagliando la pasta in eccesso. Abbiamo tolto la frolla in eccesso, adesso ritagliamo la pasta in tre parti uguali. Riprendiamo il composto di fighi e mettiamolo al centro di ogni striscia. Ripiegare i bordi. Posizionarli in congelatore per 20 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal congelatore, adesso gireremo i nostri salsicciotti. E li tagliamo formando i biscotti. Li posizioniamo su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 13-15 minuti. I biscotti sono cotti. Lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti ai fighi. Grazie e alla prossima ricetta!